Sì, grazie Presidente, sarò più breve dei tre minuti, nonostante la materia sia molto importante insomma, e determini per tanti motivo di crisi economica e sociale, questo, su questo sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizione. Ecco, quello che eh, purtroppo non ci vede d'accordo in questa mozione non è tanto il fatto di entrare nell'ambito delle competenze del governo o della Regione che in effetti diciamo, esula da, dalla competenza del Sindaco cioè, nel senso, la Sindaca può anche chiedere le cose che eh, questa mozione eh, vorrebbe che fossero eh, l'impegno della Giunta però eh, diciamo, eh, sarebbe eh, un po' prendere in giro tra virgolette, a nostro avviso diciamo, alcune categorie perché in realtà loro, la, la mozione chiede di aprire tutto, di dare i soldi a chi è in difficoltà. È, è facile sicuramente fare opposizione, la posizione di responsabilità eh, è più difficile. Ecco, La posizione di responsabilità del governo è quella di garantire salute e sicurezza come principio primo, essendo consapevoli che purtroppo questo produce gravi disagi economici e anche sociali alle categorie produttive, per questo noi abbiamo presentato una mozione che sicuramente va nella nel, direzione del sostegno economico, dei contributi a fondo perduto e di eh, vicinanza alle attività produttive, ma non entrando nel merito di quando e quali sono le aperture, perché eh, diciamo, il Comune di Roma non può agire ciecamente senza cognizione di causa chiedendo un qualcosa che, di cui non si conosce l'effetto eh, in termini di salute e sicurezza. Per questo motivo ci asterremo su questa mozione. Insomma. Noi ne condividiamo una parte che poi è la stessa. Eh, diciamo, noi abbiamo presentato la mozione lo stesso giorno, nello stesso momento in cui è stata presentata anche questa e vedrete che la quarta mozione ricalca la parte dei sostegni economici, i contributi a fondo perduto e eh, qualunque altra possibilità nell'ambito dei dpcm possa aiutare le attività produttive a risollevarsi a prima a, a, a sopravvivere perché oggi questa è la lotta e poi risollevarsi nel più breve tempo possibile se noi aprissimo troppo rischieremmo di creare un problema e banalmente potremmo anche fare peggio perché potremmo tenere i numeri troppo alti e causare un lockdown che magari eh, diciamo, chiusure parziali poi c'è un'altra considerazione, è che avendo aumentato lo smart working, avendo chiuso le scuole secondarie, eh, in realtà eh, si aprono gli esercizi dopo il 18 per cosa? Perché molto è dovuto soprattutto nel centro storico, al turismo della periferia che va verso il centro storico, parliamo di ristorazione. Quindi banalmente dovremmo far aprire magari i locali con poi nessuna clientela che li va a popolare e quindi diventerebbero solo ulteriori costi. Questo è un elemento di riflessione, rimane comunque la volontà anche della maggioranza di aiutare le attività produttive e questo lo vedremo. Grazie.